e vedere se riusciamo a poter trarre qualche insegnamento anche per i giorni d'oggi, fermo restando che siamo in un ambito eh, tecnico e non della lezione, come avete già avuto modo di capire nelle passate della Shot. Oggi eh, vogliamo riflettere sul capitolo 4. In versetti che peraltro sono noti a tutti conosciuti da tutti e in modo particolare dal versetto 23 al versetto 26 questo è un testo molto interessante per due motivi il primo motivo perché è l'unico testo parallelo gemello potremmo dire un clone <coughs> probabilmente più antico, di Genesi 1, versetto, versetto 3, perché anzi, versetto 2, perché eh, abbiamo la stessa terminologia e la stessa eziologia, perché in Genesi 1, 2 è detto ed è scritto che era tutto tova vavou, questo che si può tradurre con vuoto, caotico, poi le traduzioni italiane, sapete, sono molto diverse. A me interessa anche il discorso proprio anche onomatopeico di, queste, di, questa, di questi due lemmi, perché Tovavou, voi capite che già nella fonetica, fa ricorrere al caos subito dopo l'atto creativo. Perché Geremia lo collega alla situazione di Gerusalemme, che era Tovavou. E, questo, e questa parte, questi quattro versetti, sono in poesia, una poesia che nasce da un profondo dolore, un lamento, un lamento che riecheggia nell'anima, nel cuore di Geremia e lo rende così vicino anche alla psicologia di Gesù, come abbiamo detto le volte passate. Raiti, raiti, raiti, raiti vidi, vidi, vidi, vidi, non come spettatore distaccato, ma come colui che vedeva, perché il profeta è quello che deve vedere con gli occhi di Dio, una realtà devastante in prima persona, coinvolto in prima persona. Ve'el al ve ve'en oram. E io vidi la terra, Arez è la terra di Israele, Arez è gerusalemme che non è più Shel zahav tutta d'oro, ma è una gerusalemme tovavou. E questo termine indica proprio il caos dell'idolatria che poi Geremia denuncia prima, durante e soprattutto dopo. E dice, e el-Ashmaiim, e verso i cieli e verso i cieli quindi non dai cieli <coughs> verso i cieli Ve en oram", non c'è luce per loro non c'è luce di essi non c'è luce per essi poi di nuovo quindi già qui si guarda il cielo e poi sempre questo sguardo sempre così angosciato doloroso e di nuovo <coughs> Noi purtroppo non abbiamo più il sound di questo cantico. Dice di nuovo, Raiti. Raiti cosa? E Arim. Guardai verso i monti. E sa' ena e earim angli a voi, Sri, dice il Salmo, alzi gli occhi ai monti dove mi verrà l'aiuto. Qui è Raiti e Arim. Io vidi i monti. E inne, Roashim. Tremanti. E poi e e tutte le colline ondeggiano quindi non danno sicurezza ma instabilità quasi fosse una anticipazione cosmica drammaticamente terrena del... nel caos della devastazione della... del coperchio che sta per esplodere la terza invocazione. Reiti. Di nuovo reiti. Inè. En adam. E col of ashammai. Nadadu. E, e vedi, ecco, non c'è umanità. Non c'è l'uomo. Con l'articolo determinativo davanti non c'è l'umanità. Non c'è l'umanità. Oppure l'uomo per antonomasia. E ogni uccello nei cieli... <coughs> Fuggirono, fuggirono gli uccelli dei cieli. Quindi si guarda i cieli, non c'è luce, si guardano le montagne, da Gerusalemme si vedono tutti i colli intorno, e poi dopo di nuovo si guarda per terra, si guarda l'uomo, non c'è neanche l'umanità, e poi di nuovo al cielo gli uccelli che volano via. Abbandonano, gli uccelli abbandonano la città perché sanno, presagiscono, sentono che lì non possono più trovare rifugio e fanno esattamente il contrario di quelli che fanno gli animali, con Noè, cercano rifugio presso di lui. Qua cercano di fuggire dalla città madre di tutte le città. E l'ultimo, Raiti, Raiti inne a Carmel Midbar. E io vidi, ecco il Carmelo, il Carmelo deserto, il deserto. Qua ci fermiamo. Perché cita il Carmelo? Carmelo è un nome bello perché indica la collina delle vigne sopra Haifa, di fianco Haifa, comunque sopra Haifa, però il Carmelo era il luogo di adorazione di Baal. Il Carmelo rappresenta la tipologia di, tutte, di tutti gli altri luoghi nei quali, Israele, il nord, che è già caduto, e stracaduto da, da più di 150 anni, 150, sono 60 anni prima, con mm gli -hmm. assiri, viene proprio spazzato via tutta l'idolatria eh, al Carmelo, intorno al Carmelo, ma soprattutto a Shiloh, a Shiloh e, e, e il riferimento a Shiloh, Gero, eh, Geremia lo fa al suo popolo, avete visto come ho trattato Shiloh? che era vicino al Carmel, bene, così tratterò il Tempio. E anzi, non usa neanche il termine Tempio. Non usa neanche il termine Tempio. Lo vedremo nella prossima puntata. Ma qualcosa di molto più preciso. Non dice il Tempio del Signore, il Tempio di Signore, il Tempio del Signore, ed esso no. Il testo non dice così in ebraico. Così traduciamo noi, perché è più semplice. In ebraico non dice così. Non dice così, lo vedremo la prossima volta. <coughs> Quindi vedendo il Carmelo, che è da Gerusalemme ovviamente non si può vedere perché è lontanissimo, si indica che lui vede, lo stesso da profeta, con gli occhi di Dio, la desolazione del Carmelo. La stessa sarà per Gerusalemme. Bene, riflettiamo perché che livello di applicazione scusate, possiamo avere e fare noi oggi nella nostra vita. Allora, nella nostra vita possiamo fare qualunque tipo di eh, collegamento di lettura, di introspezione, di contemplazione, di hazon, perché nell'Alexio così si fa, così facciamo, proprio direi, proprio a livello di proprio istintivo. Il problema è la trasposizione su ciò che stiamo vivendo oggi. Eh, chi vede questo video nel 2022, nel mese di gennaio, eh, di febbraio ha una lettura, un taglio preciso, se la vedete tra un anno ci sarà qualche cos'altro e tra un anno ancora forse qualche cos'altro ancora e quindi può cambiare la prospettiva e diventa quindi arbitrario poi prendere in mano la Bibbia e dire ecco, questo si sta verificando questo, questo l'ha detto Gesù nel Vangelo di Luca e nella, nella, sinagoga, nella, nella sinagoga di Nazaret, no? E, e, ma lui poteva dirlo, Rawah Hadonai Alai, lo Spirito del spirito de, de, de Signore sopra di me, è stato mandato ad annunciare l'anno di remissione, no? Il giubileo, l'anno sabbatico, ma anche la, re, la remissione per, per tutto e per tutti. Quindi, l'unica cosa che ci permette l'attualizzazione <coughs> del messaggio dei profeti è il livello tipologico, la tipologia non è, non è qualcosa che faccia riferimento all'allegoria o all'allegoresi, Dio ce ne scampi e liberi, hanno già fatto abbastanza danni nel passato queste cose, necessari forse duemila anni fa, no? ma oggi superate, visto i grandi strumenti che noi abbiamo, anche a livello diciamo, di massa per poter accedere alla lettura dei sacri testi, No, La tipologia è qualcosa di più garantista perché è, è stata usata dall'apostolo Paolo già per redigere no, il suo epistolario, è stata usata anche in minima parte, però è stata usata anche da Luca, quindi diciamo è nata come, come eh, concettualizzazione nell'epoca del medio giudaismo, quindi in piena epoca all'inizio dell'era dell cristiana, dell'era della grazia, ed è stato l'uso che ne hanno fatti i padri. Quindi, metodologicamente, sarebbe molto importante riuscire a vedere questo testo quando le varie chiese d'Oriente e d'Occidente nei primi secoli hanno visto, hanno collocato, hanno inserito nella loro vita di fede nel loro anno liturgico, questi testi, come li hanno celebrati, sono testi celebrativi, nascono da una celebrazione. Non a caso io ho iniziato dicendo è un poema, è una poesia. È una poesia perché era un canto, e il canto si fa durante una liturgia. Non dimentichiamoci mai che Geremia era sacerdote, oltre che grande profeta. Ecco, il metodo migliore è proprio quello di andare a rintracciare, e ognuno lo può fare... Eh, liberamente vedere quando questi testi sono stati letti celebrati vissuti e inseriti in quel tipo di cammino storico questo metodologicamente è, credo sia la cosa migliore poi se dovesse capitare che consideriamo il to vavou di genesi 1 2 che fa capire che essendo terminologia sacerdotale è legato a doppio filo con Geremia, proprio perché Geremia ne parla, solo lui ne parla, di questo tovavou, e vogliamo pensare che questo caos, se traduciamo con caos, almeno uno delle due, delle, due, delle due termini, possa essere una lettura della situazione attuale, se la consideriamo caotica, e credo si possa anche legittimamente pensarlo, però immediatamente dobbiamo vedere qual è l'origine, qual è le, proprio la vera eziologia per la quale Geremia ha parlato di Gerusalemme, Tovavou, il sacerdote ultimo redattore di Genesi, capitolo 1, eh, perché ha usato questa terminologia di Geremia, o viceversa, e, e quindi sapere la motivazione, ebbene la motivazione è l'idolatria, e attenzione perché l'idolatria oggi è, nei nostri tempi è considerata anche molto dal punto di vista spirituale come una idolatria sui valori, cioè ci sono dei valori che diventano idolatria, il lavoro, la casa, la famiglia, il benessere, eh, il denaro, il successo, vengono considerati idolatria, io credo questa operazione sia eh, teologicamente eh, corretta, ma svilisce l'origine dell'idolatria, che è proprio fatta per prostrare un culto illegittimo, una Vodazara, direbbero i figli di Israele, verso una creatura o una rappresentazione della creatura che viene innalzata a livello, se non addirittura superiore, a quella di Dio. E quindi questo fa pervertire la mente dell'uomo, che scambia il mezzo con il fine, ha delle conseguenze devastanti, e la prima conseguenza è che si porta una radice di prostituzione e quindi di mercimonio con culti illegittimi, sincretisti scambiati come eh, religiosi o comunque di matrice spirituale, non tutto lo spirituale viene da Dio, come ben sappiamo ecco se noi facciamo questo genere di lavoro e consideriamo se, se, se, se se, se, possiamo anche fare questa affermazione e dire che stiamo vivendo questo tipo di confusione, però dando immediatamente nome, cognome e colpa a chi la deve avere vi ringrazio e se gradite noi saremo felici per la vostra e della vostra per la vostra e della vostra iscrizione attivate magari la campanella, è gratis l'iscrizione attivate la campanella per essere informati delle altre nostre produzioni, vi ringrazio e davvero per aver speso questi minuti in nostra compagnia. Ciao e alla prossima!